Sì, solo un ciao Loreta buon pomeriggio a tutti ciao stavo iniziando a tritare il prezzemolo per portarmi un po' avanti allora come promesso oggi pomeriggio facciamo le cozze fritte nonostante il caldo vi volevo avvisare che, che nel caso va via la diretta, non è colpa nostra, ma oggi già conversato. La luce va e viene. Viene e va. E quindi potrebbe capitare che salta il collegamento. Quindi cerchiamo, blackout. cerchiamo di fare. no, però non è blackout. Non è blackout. Salta la corrente, salta no. la luce. Why, white out. Ok. C'è il sole. Allora, facciamo le cozze fritte. Gli ingredienti per le cozze fritte sono le cozze, gentilmente offerte da Tonio, il mio spacciatore di pesce di fiducia, Top Fish, poi abbiamo il formaggio grattugiato, adesso vi dico tutto, le uova, l'acqua, l'acqua delle cozze, il pane raffermo, il prezzemolo, l'aglio e tu okay. e io che non sono una cozza <ride> però ci sono lo stesso va bene ok allora iniziamo dal primo step e poi parliamo delle cozze di come si puliscono di come si aprono io devo mettere in ammollo il pane raffermo quindi che cosa faccio guardate bene prendo solo due cucchiai di acqua delle cozze non ne prendo di più perché ho paura che il ripieno potrebbe essere troppo sapido e aggiungo l'acqua e faccio ammorbidire il pane ok adesso aspettiamo qualche minuto e poi lo andiamo a strizzare nel frattempo io trito le, il prezzemolo e l'aglio e vi parlo delle cozze, come pulirle e tutto. Allora, dicevamo le cozze, io le cozze come vedete le ho già un pochettino aperte, però facciamo le cose grad passo per passo. Innanzitutto bisogna pulirle e lavarle. Come voi sapete le cozze hanno al lato quella barbetta che si chiama il bisso. Quella si tira verso l'esterno della cozza così e si toglie. Insieme alla barbetta viene via una parte bianca. Se la parte bianca della cozza non è venuta via, occhio guardate nella cozza perché potreste trovare dei residui di barbetta. Una volta tolta la barbetta, io faccio così: ci sono due metodi per pulire le cozze. Il primo, una paglietta pulita, non utilizzata, di quelle di acciaio che usiamo per lavare i piatti. E quindi con quella andiamo e ci strofiniamo le cozze una a uno. È un po' più lungo come metodo, però è di sicura riuscita. Il secondo metodo è prendere le cozze, mettere in un sacchetto per alimenti, meglio due sacchetti di plastica per alimenti, e metterci dentro il sale grosso. Ora io l'ho fatta questa operazione e ho fatto le fotografie, le devo solamente caricare nella ricetta. Quando finisco, poi vi faccio vedere, le metterò nella ricetta. Una volta messe cozze e sale grosso in questo sacchetto per alimenti, quindi di plastica, che cosa facciamo? Andiamo a chiudere il sacchetto, prendiamo le cozze col sale e andiamo a strofinarle. O così in mano oppure sul piano da lavoro le strofiniamo come quando andiamo a lavare i panni a mano: quindi le strofiniamo forte. Le strofiniamo per parecchi minuti. Così, fra le mani nel sacchetto, cozze e sale in modo che il sale va a eliminare tutta, tutta la sabbia, i residui che ci sono sulla buccia delle cozze, sul, sulle barbe delle cozze. Va bene? Quindi, ci sono le due. Le vulve? Sì. Le vulve delle cozze. Va bene. Ecco mi sembra di averlo scritto pure. Ok. Va bene? Quindi ci sono due metodi di uh, pulitura delle cozze. Va bene? Ok? Allora, ora abbiamo messo il Io poi che cosa ho fatto? Potete o aprirle leggermente come ho fatto io e quindi più veloce, il metodo più veloce sul fuoco giusto due minuti, su una padella bollente, mettete le cozze, non appena accennano ad aprirsi le alzate e recuperate il liquido che ne è fuoriuscito. Questo qui che io ho pure filtrato due volte con un colino a maglia stretta. Oppure, se siete capaci, aprite le cozze a crudo e quindi le aprite, solo che se le aprite a crudo sarà più difficile mantenere tutti e due i gusci. Uh, comunque si dice valve, non si dice come dici tu eh, sì. giusto per... Uh, valve, valve. Uh, io mi sono stata zitta però... Valve, valve. Eh, eh, quindi che cosa facciamo? Se le, a, a, se le apriamo a mano avremo un solo guscio più difficilmente ne avrete tutti e due, se siete bravi ne avrete tutti e due però potete fare le cozze fritte sia con un solo guscio che con entrambi i gusci se voi volete proprio fare Ancora più in fretta andate dal vostro uh, pescivallo di fiducia e fatevi avere le cozze già aperte a mezzo guscio. Già aperte crude a mezzo guscio e ce le avrete uh, già pronte per, uh, per usarle. Va bene? Se c'è qualche domanda, fatemela pure. Ok? Ora, io devo strizzare il pane, che nel frattempo si è ammorbidito. Quindi non fate stare il pane per troppo tempo in ammollo, altrimenti avrete una cosa troppo grazie angela un'altra cosa troppo molliccia allora, prendete il pane e lo strizzate nelle mani così deve essere il più asciutto possibile vedete così ora io sto utilizzando dei panini perché avevo dei panini di qualche giorno però se utilizzate del pane di altamura del pane di uh, matera del pane di la terza così li ho detti tutti e nessuno si offende verranno ancora più buone perché naturalmente come diciamo sempre come diciamo sempre se utilizziamo dei prodotti buoni saremo più sicuri di avere un risultato eccellente se partiamo da prodotti già scadenti non potremo mai pretendere di avere un risultato eccellente quindi io ho detto sto utilizzando dei panini che sono buonissimi però sono panini non è pane raffermo ve lo dico così ho detto tutto quindi, io strizzo il pane e poi nel frattempo se ci sono domande fate pure Dimmi tutto, io non riesco a vedere qua sul telefono perché si è fermato il commento in Ci ha messo solo acqua. Acqua e due cucchiai di acqua delle cozze. Acqua, acqua potabile. Di acqua potabile. E due cucchiai, due cucchiai di, acqua di, acqua di... di acqua delle cozze. Potre... Mh, potremmo anche metterne di più, però rischiamo di avere poi un ripieno troppo sapido perché ci sarà il formaggio. Io non, non metterò il sale proprio perché ho messo quei due cucchiai di acqua delle cozze. No, io qui non vedo mm. niente, commenti, mm. non c'è. C'è la supporter. Sì, l'ho vista giungere. Mm. Ok, provo a vedere Ci sfugge. Sì. Io vedo, si è fermato il, il coso dei commenti e io non vedo niente. Ok. Beh, vediamo se ci facciamo bastare questo, se no passiamo tutto il tempo. A guardare voi passate il tempo a guardare me che strizzo il pane. E non è proprio una cosa bellissima da vedere. Ci fermiamo a questo pezzettino di pane. E ci siamo dimenticati di una cosa importante. I saluti ai piccolini. Allora, ciao Mattias e ciao Noemi. Così sicuramente Mattias ci sta guardando, penso anche noi. Sono Mattias de zia E perché non mi hai salutato? Ok, allora fermiamoci. Questi sono quelli che conosciamo, allora ce ne sono altri. Sì, noi stiamo salutando quelli che sappiamo. Poi se mi dovesse servire prendo l'altro allora questo è il pane strizzato ora, che cosa ci andiamo ad aggiungere? Siamo in diretta quindi stiamo trattando. Sì, allora vediamo se riesco a recuperare. Mm. Non ci va il tempo reali sono questi nel pesce. Allora, Isabella, il formaggio nel pesce. Ci va perché sia nelle cozze ripiene che nelle cozze fritte e nelle cozze gratinate il formaggio nel pesce ci va. Poi uno può dire a me non piace il formaggio nel pesce, però il formaggio nel pesce ci va. Va bene? Ok. Allora io ora sto facendo. La ricetta la trovate nel, nel link in descrizione. Sopra al video dovrebbe esserci già la ricetta Sì, nel okay? post Sì, C'è. Comunque dopo che... metterò la foto bella e la repubblicherò, Tranquilli perché io metto sempre la ricetta sì, E metto anche genere. sempre il risultato finale della ricetta che stiamo realizzando Vi allora. rimanderò nel sito, la trovate tutto Sì, dicevo mettiamo preziamo eh, prezzemolo tritato E io poi qui sto mettendo dell'aglio Il mio aglio è aglio fresco e quindi non ha né anima e né cuore è cattivo E quindi... Ciao dalla Florida. Ciao fino in Florida. States. Ok, allora nel frattempo io vado a tritare questo aglio col prezzemolo. Ci sono stato in Florida. Ok. Ad Orlando. Allora il formaggio che potete utilizzare è il pecorino. Veramente si utilizzava di solito questo coltello, taglia quello che vede, cioè niente, fatemi prendere un altro coltello, questo non va proprio bene. Vediamo se riusciamo a tritare il formaggio e lo se no devo prendere l'attrezzino. Allora, dicevo, il formaggio da utilizzare è il pecorino, oppure, non lo so, posso dire il nome? quell'altro formaggio che è, è comunque il pecorino io utilizzerò il non funzionano i coltelli qui oggi cioè mi sono il, dimenticata il, di il gavoi il gavoy. non so se è scritto che nome? formaggio è il gavoy non so adesso si spiegia utilizzo questo attrezzino magico volevo tritarlo al coltello per essere più buono ma non va quindi, le cozze sono dei molluschi, non pesce, ecco, bravo, anche questo, è vero, ok. Abbiamo messo il prezzemolo, di mare. Ah. Di mare. abbiamo messo il prezzemolo e l'aglio, l'aglio ci va, se non volete mettere l'aglio non le fate le cozze, però l'aglio nelle cozze ci va, io ne sto mettendo pure parecchio, eh? perché ci sta bene ora puliamo bene il tutto e ripeto tutto perché visto che abbiamo avuto qualche interruzione adesso arrivo allora dicevamo questo è il pane ammollato nel, nell'acqua ammorbidito nell'acqua con due cucchiai di acqua di cottura delle cozze io l'ho strizzato per bene ci ho aggiunto il prezzemolo l'aglio adesso ci vado ad aggiungere il pepe Pepe. anche In il pepe grani, abbondante le uova adesso vediamo quante ce ne vorranno per questo poco di, di pane che ho strizzato ne mettiamo due per il momento la signora poi, ti ripete il cavoio è un formaggio è un formaggio è un po' piccantino e non, non abbiamo visto aveva due rossi l'uovo come due rossi? Sì, guarda. Ah, un Uno, uovo. Due, due. E tre, due uova. Porta tre, fortuna? Tre, boh. Porta fortuna? Non credo, ah. a me non porta fortuna sì, niente. No. Un raddoppio. Io manco se trovo il pulcino uova, mi porta fortuna. Beh, il pulcino no. Ok, ora mi vado a lavare le mani che ho toccato le sì. uova. C'è <coughs> una signora dell'Olanda che dice che le cotte arrivano già pulite da loro. Bene, è meglio così. Meglio, risparmiate Pante il lavoro. Che devo dire? Allora, abbiamo detto, pane, uova, prezzemolo, aglio, pepe, formaggio. Andiamo con le mani. A proposito del formaggio, che a voi è una ricchezza eh, della Sardegna, quindi penso si che... Si fa il pecorino buono, Presumo. ecco perché io non Deriva lo so. dal, dal nome della, del, paese. del paese. È il nome del paese. Va Bene. Va bene, buona, è meglio, sempre è bello sapere cose nuove, impariamo anche noi. Allora, abbiamo aggiunto il formaggio, ripeto: si usa il pecorino. Io sto utilizzando il parmigiano, ma si usa il pecorino e si usa il formaggio. Altrimenti, con che cosa cucchiamo le cozze? Il pane, con che cosa lo teniamo? Solo con le uova non va bene. Ora, che cosa facciamo? Andiamo a impastare. Nel caso il nostro composto dovesse risultare. Esatto, Angela, io non lo posso dire il nome, però il nome che ha detto Francesco Paolo Caggiano, quel formaggio è giusto, io non posso dire il nome dei prodotti. Formaggio da, da cucina. No, ma ci vuole un pe il pecorino, quel pecorino, eh sì, il formaggio vabbè, vabbè. che ha detto angela è proprio quello giusto che va. Io non lo posso dire il nome però lei l'ha scritto. Ok, andiamo ora un consiglio io vi voglio dare non utilizzate il, il pane in cassetta per fare questa ricetta perché è proprio triste utilizzate il pane raffermo non utilizzate il pane in cassetta non viene non viene non ha un sapore non, non va bene non voglio dire altro non va bene Ok, abbiamo ottenuto il composto. Ora, il composto sembra giusto. Come faremo a vedere, lo dobbiamo provare prima di decidere se è giusto oppure no. Comunque, io per sicurezza aggiungo un altro po' di formaggio. Così non lo devo rifare. Voi decidete, così come ho scritto nel link, se aggiungere altro formaggio o aggiungere il pan grattato. Decidete voi. Ok? Ora, io mi devo andare di nuovo a lavare le mani. Abbiate pazienza, ma non posso fare... Sì, il fatto delle uova porta abbondanza. Abbondanza? Sì, c'è una signora chiara Tonia. Grazie per avercelo. Eh, detto. È ovvio, è doppio. L'importanza è che l'abbondanza non si riversi su di me, è ancora di più, l'abbondanza va cose. Arrivo. Saluti dalla Catania. Ciao da Catania. Sicilia. Ok, arrivo. Spero di non dovermi allontanare più ma non penso, io purtroppo ho questa è una cosa che mi devo lavare le mani sempre ora, che cosa facciamo? andiamo a farcire le cozze e quindi potete scegliere anche qui se lasciarle con i due gusci oppure no io le farò un poco e un poco ok? quindi io in questo caso vado a staccarlo quindi tengo un solo guscio, il mezzo guscio, quello, quello, quello, quello voi quello non vado vado il, vado, il contrario, sì. questa qui per esempio che è così, adesso vi faccio vedere come farcirla e poi la andiamo a friggere, la tengo intera, questa la tengo intera, questa visto che è già aperta, faccio così, come vi ho detto decidete voi se aprirle a mano oppure no, questa la tengo così, allora, per il momento facciamo queste, fatemi accendere di nuovo l'olio e vediamo come dobbiamo fare. Allora, che cosa facciamo? Questa è la cozza, prendiamo, non volevo sporcarmi di nuovo le mani ma lo devo fare per forza, un po' di impasto, formiamo una specie di polpettina e lo andiamo a sistemare nella cozza così un'altra cosa che io ho dimenticato di dire una volta che aprite le cozze se le fate come me aperte in padella le mettete a testa in giù e fate scolare bene l'acqua perché deve essere asciutta la cozza in modo che il ripieno aderisca se la cozza risulta troppo bagnata vedete come asciutta Come faccio a farvi vedere vedete come asciutta eh Sì, non c'è il liquido. non c'è il liquido sì. Se sì. la cozza risulta troppo bagnata Il ripieno naturalmente non aderisce Perché c'è l'acqua E quindi una volta che andate a friggere Il ripieno se, se ne va da una parte E la cozza se ne va dall'altra quindi, quindi deve essere, deve asciutta. essere asciutta. asciutta Mettetela a scolare a testa in giù Nel caso in cui invece le aprite a mano Che cosa fate? Le andate a tamponare con un po' di carta assorbente Per togliere il liquido in eccesso Non è che devono essere asciutte asciutte Però non devono avere l'acqua di vegetazione la cozza. Va bene? bisogna fare la scuola Con questo metodo si possono fare con il sugo ehm, sì ma senza pane io le ho fatte con il sugo c'è la ricetta sul sito senza pane sono uova e formaggio poi se ti piace puoi anche fare andiamo a farcire le cozze così no, prima di farcirle tutte io vorrei provare a vedere se il composto è, è giusto Vediamo, facciamo una piccola polpettina così vediamo sia se l'olio è caldo no alziamo non è ancora caldo e vi dicevo per farcire invece queste qui con tutti i due gusci facciamo lo stesso una piccola polpettina e la andiamo a farcire così potete utilizzare anche un cucchiaino che io forse avrei dovuto prendere va bene però non fa niente, possiamo fare lo stesso. Così. E ora vi faccio vedere come fare perché in cottura non si stacchi il guscio. Si vede come sto facendo? Belle cicciotte, eh? che devono essere, essere... piene di ripieno. Vedi, adesso l'olio sta cominciando a essere caldo. Aspettiamo un altro po' si sì, lina putignano sono aperte sul gas io le ho aperte sul gas sì, però ma... ho detto anche prima che potete aprirle tranquillamente a mano oppure prendere i mezzi gusci già aperti dal pesciilandolo c'è Angela che risponde a tutto già. va bene, ok, io non me ne sono accorto, ho visto la domanda e ho risposto sì. arrivo subito pochi minuti si sì, ma proprio pochissimi minuti non appena vedete che accennano ad aprire le cozze voi le togliete mi raccomando mettete un coperchio così fate prima ora che cosa facciamo per assicurarci che in cottura le cozze a due valve non si aprino le andiamo a chiudere a chiudere non significa sigillare uh, in stretto. maniera stretta no. Appena appena così, giusto per, per non far staccare la valva in cottura. Anche perché poi quando si andando a friggere si espande. Eh sì, altrimenti, se no, poi quando andiamo a friggere il composto si deve gonfiare e poi non riuscirà a va cuocere. Va bene? Questo è solo perché magari volete fare un aperitivo o Che bello avere lo spava, dai una. Eh? anche bello sì, volete, ma comunque prima di servirlo lo dovete togliere può un antico ma questo è solamente è per evitare che la valva senza cozza si stacchi dall'altra ma prima di servire poi lo dovete togliere lo spago solamente perché se volete fare un finger food un aperitivo un po' più scenografico più carino e volete mettere le cozze con tutti e due i gusci allora fate così se invece siete pratici e veloci e volete fare solamente una cosa buona ma che risulterà anche bella perché come avete visto nella foto che ho pubblicato sembrano carine fate come ho fatto io col mezzo guscio anche perché queste cozze non avranno, neanche, avranno vita breve una volta arrivate a tavola non esisteranno già più quindi meglio perdere poco tempo per farle L'olio sembra pronto, andiamo a provare a friggere, io ho preparato tutto, sì. proviamo a metterne una vediamo che cosa fa, allora un altro consiglio piccolo piccolo, se avete tempo, queste ve le preparate tutte e le tenete in frigorifero in modo che il composto si amalgama bene, ehm, il composto si amalgama bene e si attacca bene alla cozza e non abbiamo rischi. Ora vieni qui che facciamo vedere, che metto a, a friggere. Vediamo che cosa fa, se si stacca oppure no. Alzo un po', era ancora un po' bassa, però va bene così. Aspettiamo di vedere, fatemi togliere un po' di cose così ci vediamo meglio. Nel caso in cui vediamo che il ripieno si stacca, vuol dire che è troppo morbido, andiamo ad aggiungere o altro formaggio, oppure il pan grattato. Ok? Se ci sono domande, io le cozze le apro a crudo e le riempio. Chiara, l'ho appena detto che potete fare in tutti e due i modi. Sì, chi è, a crudo. chi ha difficoltà ad aprirle può fare quel passaggio. Per chi non ha tempo per aprire le sa. cozze a crudo, le apre velocemente sul tasto. Non sa. cambia. Tantissimo il perché le cozze aperte sul gas Sul gas stanno veramente un minuto Come avete visto, vedete come sono? Sembra che lo aperte sul gas Non si sono né risicchite Non sono perfette Quindi Queste non arrivano al finché Un più. accorgimento pratico eh sì, Ma io l'ho detto sì, Che si possono sì. Togliamo questa polpettina Aspettiamo un altro po' Nel frattempo, sembra che il, il ripieno non vada da nessuna parte, vedete? Ve la alzo per farla vedere, guardate. È rimasta... Sì, è rimasta attaccata, quindi dovrebbe essere perfetta. Adesso la giro per permettergli di cuocere bene e poi vi faccio vedere il risultato. Nel frattempo io farcisco con gli altri piotto. Ho preparato. preso il cucchiaino così magari mi sporco meno. La ricetta è nel... Sì, la ricetta è nel link. Sì, sì, sì, sì, uh, Angela Fiorentino. Appena ci sarà modo faremo i lampacioni fritti in diretta. Perché sono, hanno un effetto wow i lampacioni fritti. che Penso che nessuna ricetta possa avere l'effetto wow dei lampacioni fritti. E io ne faccio veramente tantissimi. Ok, col cucchiaio, col vedete, è ancora più semplice farci così fa caldo da voi da noi sì tantissimo ecco così deve essere bella, ciccio, bella ciccio, cicciotella ciccio bella anche bella cicciottella bella piena tanto poi in cottura si gonfia e tutto va al posto fuoco adesso fatemi fare quest'altro poi devo togliere quella che ho messo e finiamo pane ah, sì io, lo, io farò così appena scottato fate come credete meglio e come vi riesce meglio è inutile ostinarsi nel fare qualcosa che ci porta via tempo quando c'è un metodo che invece ci permette di fare le cose più velocemente ecco lo stesso risultato, per i cultori delle cozze a crudo lo faccio una crudo eccola qua, guardate che bella, non è bellissima, no, ora andiamo a mettere gli altri, tolgo la polpettina che avevo messo all'inizio, abbasso l'olio perché la mia piastra è un po' comorella e vado a mettere gli altri anche quello del pullman vuole le cozze. Purtroppo, non so se qualcuno ha chiesto, proviamo a mettere anche queste qui con lo spago. Non si possono fare senza formaggio. Non perché io ho deciso che non si possono fare senza formaggio, ma perché ci vuole qualcosa che tenga il pane che faccia dalle gambe. Ho paura che schizzi e ci facciamo male. Tanto si vede lo stesso. E allora. stiamo più tranquilli, ok? Sì, se prendono le cozze già aperte eh sì. l'acqua come la recuperano? l'acqua che sta nella vaschetta delle cozze quando almeno no, da, dal, eh da sì. da dal pesci vaschetta ci danno una vaschetta con le cozze a mezzo uscio che contengono già l'acqua recuperate, recuperate quell'acqua, quella è l'acqua di apertura delle cozze quella è l'acqua che quando il pescivello apre le cozze fuoriesce dalla cozza e viene recuperata, naturalmente la dovete filtrare Questo È sempre due cucchiai, non troppo, se voi voi ci riuscite ad assaggiare il composto crudo, assaggiate il composto crudo e vedete, se non è salato poi aggiungetele dell'altra. Spostiamo un po', così, io sposto questa cosa qui, perché fa caldissimo e stiamo sudando. Ora vedete quella con lo spago? si vede? Sì. Quella con lo spago non si è aperta e il guscio non è andato da nessuna parte. Ma sono venute belle. E se prendessimo... No, no, no, no, quelle sui gelate, No, una sola. No. A sole. no. Innanzitutto non ho mai visto le cozze surgelate con il guscio però devo dire la verità io il pesce surgelato non lo compro mai quindi potrebbe anche esistere ma le cozze surgelate non ve le consiglio non hanno un buon risultato una volta qua, non comprate le cozze surgelate l'altro pesce sì potete utilizzare il pesce congelato Tonio tu non mi ascoltai ma le cozze no i molluschi congelati secondo il mio parere modesto no i molluschi congelati no non sono buoni forse oh, a voi piacciono, questo è il mio parere eh, nessuno vi sta dicendo che se mangiate i molluschi congelati succede qualcosa no solamente non sono secondo me non sono buoni hanno un si mangiano. totalmente diverso il sale va messo nell'impasto no no perché ho messo l'acqua delle cozze e poi c'è tanto formaggio e quindi vedetelo tutto il video se non capite e quindi non serve uh, mettere uh, il sale sì, non lo mettete soprattutto se poi utilizzate il pecorino non mettete il sale mettete tanto pepe e l'aglio mi piacerebbe farvi sentire il profumo che è veramente ottimo, buonissimo scusate devo togliere il volume perché c'è qualcuno che sta mandando messaggi a ripetizione. Allora, un altro poco, questa è pronta. La torniamo. Naturalmente potrebbe succedere, come penso che succederà anche a me, che le avanzi del ripieno. Che cosa fate se le avanza il ripieno? Non è che lo buttate. Fate le polpette. Semplicemente. Fate le polpette e le mangiate lo stesso. Va bene? Sta, sta sudando anche l'acqua del battesimo si vede proprio come io <ride> fa un caldo tremendo alzo queste altre due che sono pronte te lo richiedo scusa mi utilizzi olio d'oliva per friggere uh, sì oggi sto utilizzando l'olio extravergine di oliva per friggere perché col pesce preferisco utilizzare l'olio extravergine d'oliva però come Vedete, il risultato è un'altra storia. Un'altra cosa, potete utilizzare anche l'olio di semi, eh? vengono benissimo lo stesso. Anzi, non succede proprio niente. Io, nel frattempo, che parlo con voi, magari continuo a friggere. Perché queste cozze devono andare a fare. partire. Devono partire. Va bene. Dicevo, potete utilizzare naturalmente anche l'olio le... di semi. L'unica cosa che io vi consiglio è di non friggere in poco olio, perché per quanto vi possa sembrare strano, meno olio mettete, più olio assorbirà il cibo che andrete a friggere. Io ho visto delle scene con i di friggere i panzerotti in due dita di olio, dove i panzerotti nemmeno galleggiavano. E non va bene perché quel panzerotto non è fritto bene e non, è, non sarà neanche buono perché avrà toccato il fondo della padella e quindi la base si sarà bruciata. Si, si vede sul fondo. Se dobbiamo friggere, friggiamo un olio abbondante. Utilizzate l'olio di semi di arachidi che è veramente ottimo così non andate a spendere tanto, però utilizzate tanto olio. L'unico alimento che per avere un buon risultato ha bisogno invece di poco olio per friggere, qual è? le patate fritte se volete delle patate fritte che risultino croccanti oltre a togliere l'amido cuocetele friggetele in poco olio e avrete delle patate fritte croccanti va bene? ok, allora, io penso che abbiamo detto tutto, io ho abbassato la piastra attenzione che le cocce possono scoppiettare allora, e sono assassine no, sì sono adesso ripeto no. tutta la ricetta che comunque trovate nel link ripeto la ricetta e forse sappiamo perché fa caldo il regista sta morendo vedete il video no. con quel video lo ritroverete su youtube non 3 secondi vedete se no, <ride> no, 3 secondi 3 secondi troverò veduto 3 secondi e che, che cosa vedo, 3 secondi? anche oppure un minuto questo è già ci sono tutte belle siete ah, qua guardate per che sono belle anche se le mettete tutte in giù non si staccano perché? perché come vi ho detto ho oh, le cozze erano ben asciutte allora il, il, il ripieno ha ah, aderito bene se le cozze fossero state bagnate, si sarebbe staccato tutto. Ciao Raffaele, sempre tu dalla Finlandia. Un po' di frescura. Bento a Quanti gradi hai tu? Come hai il tempo da te? Raccontaci. Io continuo a friggere nel frattempo. ne mancano poche e poi comunque adesso vi ripeto la ricetta come okay, vedete è abbastanza facile vedete assassina se fate con cose fette ripiena? cose fette alla pugliese. Cozze fritte alla colliesa, signori. Sì, e sono mi solo ripiene. Per friggere solo le cose Cozze, cozze fritte alla colliesa, internazionale. In forno? Se vuole, si vuole fare la cottura sì, sì, in forno? Sì, si può fare anche in forno, con un filo d'olio. Cioè, così come sono... Mettete il forno abbastanza forte, quindi 200-220 gradi, un filo d'olio e mettete nel forno. Se le mettete in forno, non mettete troppo condimento, altrimenti finché andrà a cuocere tutto il condimento, la cozza dentro diventerà veramente invisibile. Allora, posso finito, No, ce n'è un'altra. Sto facendo più fretta che posso. Oggi piove 15 gradi. Beato te. Ciao, Idele, a Catanzaro. aspettate che io devo sollevare questa, guardate che bel colore, splendide sono venute, splendide, Signore. ah brava, eh, vediamo se chi mi segue si ricorda, chi diceva in un film famosissimo che io ho visto miliardi di volte, ah brava, chi lo diceva? Adesso vi ripeto la ricetta, la regista non ce la fa più. Arrivo. Quest'altra, sono finiti. Grazie Elena. Allora, adesso vi spiego, vi dico tutto, anche come poterle conservare preparandole prima. Rino Banfi di No. No, no, è, no, con tutto il rispetto per Rino e Morena, non sono film che io vedo. È un film bellissimo, con una ragazza bellissima, dove c'era il suocero che faceva finta, adesso vi sto dicendo tutto, Altra che faceva finta di essere sordo per non ascoltare quello che gli diceva la regina, che era la moglie. Allora, faceva finta di essere okay, sordo, to, però, quando to, to. invece parlava la nuora, to, to, to. oppure... Eh? To, to. No, quando invece parlava la nuora, invece, lui sentiva bene perché la nuora, la nuora era brava e bella la principessa sussi, sissi, sussi, sussi. sussi. Sissi? chi l'ha indovinato? brava, la principessa sissi, Sì, la principessa sissi, ah, sì. io quel film l'avrò visto, no non l'ho sbagliata a scrivere, sissi. sissi, la fretta di scriverlo, sì, la principessa sissi, Sì, la principessa sissi, non l'ho adorata anche non voi ne mai, ne in quel film, non è splendidamente splendida, guarda ma che altro, mai visto, <ride> tu non hai mai visto sissi, non lo ricordo, ricordo. Non ricordo te ne devi andare un che è l'attore come l'attore l'attrice eh, era romi schneider l'attore non so se viva ancora veramente no, eh. dalle cose siamo passati alla principessa sissi va bene aspetta l'attore chi era l'attore non mi ricordo lui non è insignificante sì. era lei la protagonista del film ebbè eh la principessa sì, sì, allora. sì, sì, sì, sì. Oh. sussi sussi sussi sì, sussi sì. Sì, la regione. Ma è un romanzo No, ah, non lo so se c'è anche il romanzo so. però il film era splendidamente splendido allora ripetiamo la pure io ce l'ho tutti i film coi parti suocero, esatto quando non aspetta quando faceva finta di non ascoltare e qualcuno glielo ripeteva, glielo ripeteva, suo i baffi, faceva, sì. faceva... faceva finta di non sentire, di essere prendiamo, ah, allora glielo ripetevano, sì. quando lui vedeva qualcosa diceva, ah bravo, questo è ciò, passiamo a noi, veniamo a noi, alla ricetta delle cose fritte, come le abbiamo fatte, innanzitutto la signora mi ha chiesto la, la ripetizione della ricetta, non lo so se sta ancora, la signora si è stancata di ascoltarmi e se n'è andata, però io la ripeto. Allora, abbiamo fatto le cozze fritte. Come abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo eliminato il bisso dalle cozze. Ah, bravo! No, non è così. No, no, non no, rovinare. Ah, bravo! È diverso. Ma lo diceva lei? Il... No, lo diceva il vecchietto. Lui di dice... Lui faceva finta di... Lui non... stesso diceva bravo. Sì. A se stesso. Ma a quello che gli aveva ripetuto la cosa... Che lui aveva fatto finta di non ascoltare, e poi diceva, ah bravo, basta, passiamo alle cozze. No, la nostra arrivo, scusami. si, sì, era il marito della regina madre. No, è morta Rome. <ride> Oddio, oh è my bello. god, è morta, Romy si chiamava. Romy Schneider. Romy è, cioè è vecchissimo sto film Rome. Allora. Sì, è vecchissimo. Uh, penso che io ero ragazzo, cioè, avevo 12 anni, 13 Cioè, all'epoca dei sì. nel 1920. Cioè all'epoca del Garibaldi si parlava. Ma io Io non sono vecchio. Eh cioè, sei morta questa qua? No, no, è pure era piccola. All'epoca del Garibaldi, ci me ne muto. Che ci ne ha ecco perché, tutti. ecco perché faccio il sonno. è buono. <ride> mm, che peccato che è morta. Va bene, comunque, torniamo alle cozze. Beh, ah. Allora, dai, non interrompere più, se no mi ho aperto il culo. Allora, come dicevamo, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pulito innanzitutto le cozze. Quindi abbiamo eliminato il visso, le abbiamo lavate. Vi ho detto tutti e due i metodi di... Per lavare, per pulire le cozze, quindi o con la paglietta o con il sale, poi io le ho aperte sul gas per qualche minuto, ma esattamente in due minuti, a fiamma altissima, padella rovente. Mettete le cozze, mettete un coperchio. Il vapore che ne uscirà favorirà l'apertura delle cozze. Le cozze si apriranno immediatamente nel giro di un minuto, due minuti. Vedrete che le cozze cominciano ad aprire. Non appena le cozze accennano ad aprire, voi spegnete il gas e alzate le cozze e conservate il liquido di cottura delle cozze, che andrete a filtrare, mi raccomando, filtrate il liquido di cottura delle cozze. Poi che cosa facciamo? Mettiamo in ammollo il pane raffreddio, meglio se si tratta di pane, mio, i miei erano panini, come vedete però è venuto bene lo stesso, però se fosse il pane, se usate il pane sarebbe meglio. Prima di andare via lasciate il link alla, un mi piace alla pagina Aspetta, e non finito E l'ha detto L'intermezzo è questo che si dice Aggiungete al pane ammollato e strizzato Prima di metterlo in ammollo aggiungete due cucchiai di acqua delle cozze E poi l'acqua del rubinetto Una volta ammorbidito il pane lo andate a strizzare bene bene Mi raccomando, deve essere il più asciutto possibile una volta strizzato andate ad unire il pepe, il sale no, perché aggiungeremo il pecorino, il pepe, l'aglio, il prezzemolo e poi aggiungete le uova. Tutti gli ingredienti, le dosi le trovate nel link. Comunque dovete andare comunque sempre a sentimento, a occhio, perché se le uova sono grandi ne aggiungerete più formaggio, se il pane era più bagnato aggiungerete ancora più formaggio oppure meno formaggio. Vi dovete regolare in base al composto del caso. Che, che otterrete. Aggiungete tutte queste cose qui, aggiungete il prezzemolo e abbondante aglio e una volta eh, ottenuto il composto andrete a farcire le cozze. Se volete fare delle cozze a mezzo guscio, eliminate il guscio vuoto e farcite la cozza così. Se volete fare invece delle cozze che hanno entrambi i gusci, fate co come ho fatto io e quindi con il... Ehm, lo spago, lo spago eh, lo dovrete mettere, come vedete poi se ne viene facilmente, Vabbè, il video basta vedere il video, e eh sì, aspetta un secondo, una signora mi ha chiesto di ripetere, c'è il video, potete rivedere quante volte volete, lo spago serve perché se non lo mettete, la, la valva della cozza senza ripieno si stacca, quindi avrete o questo risultato o questo risultato, scegliete voi in base ai vostri gusti e a quello che dovete fare, il sapore da questo a questo non cambia cambia solo l'aspetto sì. questo è mezzo gusto questo è a guscio. Guscio, è è guscio intero va bene è spiegato penso che sono stata chiara ok ora io elimino questo elimino Vado il video trovate su youtube il video adesso lo carichiamo su youtube Cucina con me, Graziella. Sì, iscrivetevi. Se questa video ricetta vi è piaciuta, condividetela così. Magari fate in modo che qualcun altro mi conosca, ci conosca e, e faccia parte della nostra grande famiglia. Buon per lei. In più, vi volevo dire che c'è sempre il mio gruppo nel quale ci divertiamo tantissimo e parliamo di tante cose. Il gruppo si chiama Cucina con me, Graziella. Fra parentesi, il gruppo. Cercatelo iscrivetevi nel gruppo facciamo tante belle cose va bene ok io finisco di cuocere questo e ci diamo appuntamento a venerdì venerdì pomeriggio alle 4 e mezza nel venerdì. caso eh, giovedì mannaggia sto no, venerdì, venerdì. Ah, facci stare con graziella <ride> È stato, io, io vi lascio, Staspe lui sta sudando anche l'acqua del battesimo. Abbiate pazienza adesso chiudiamo subito. Allora, vi dicevo: nel caso in cui venerdì pomeriggio io dovessi andare a lavorare giovedì. giovedì pomeriggio accidenti io dovessi andare a lavorare. Magari la diretta la sposterò la mattina se poi io dovessi andare a lavorare anche la mattina. Vi avviserò naturalmente la sposteremo ad un altro giorno. Però al momento io vi do appuntamento a giovedì pomeriggio alle 16:30. Lo faccio io a diretto, vi faccio vedere come si fa l'uovo fritto. Lo sai fare? Sì. Anzi, ah, no, la, la frittatina. Aspettate un attimo, che devo fare una cosa: devo togliere l'olio perché la mia piastra continua a riscaldare. <coughs> Arrivo subito, vi faccio vedere una cosa e ci salutiamo. Oggi ho fatto un macello. Se vedete la cucina, sembra che ci sia stato un bombardamento. Va bene, non è importante. Allora, ah, eh, il tocco. Io devo fare sempre le cosette. Il tocco di classe. Questi qua li trovate in tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti i negozi di sì. O sul nostro canale e-commerce. Ma che cosa stai dicendo? Non gli date retta Prendiamo tutti gli articoli in arena. Naturalmente se ne fate succede. tante, no. Ma se ne fate poche, sì. Siamo. ci stiamo organizzando. Non sono carini. Ah, ma la calza sulla barchetta. Offetta eh certo. Cioè, torna al suo, suo posto, nel mare torna, torna a casa, torna cozza. a casa cozza, allora visto che qua abbiamo messo quella con tutte e due le valve, gli mettiamo un'altra, secondo me è un aperitivo perfetto, no, questa è troppo grossa e una per andare insieme a questa, e poi soprattutto scotta, non solo scotta la cozza, scotta questa malefica, ah. Aspetta un attimo, aspetta la tolgo, arrivo subito eh, tu inquadra le mie bellissime cozzette, guardate che belle, aspetta perché è scotta per cosa, no? non è che quando sì. prendi lo prendi, cozzette fritte pugliese alla pugliese, non scottissimo. cozzette fritte alla pugliese, uno, due, via sono internazionale. Mamma mia, che scottava il calore che emanava quel coso! Eh era no. terribile. Ok, eccole qua. Non sono carinissime? Sapeteci? Sono belle? O no? C'è ancora qualcuno? Non se ne sono andati tutti? Fanno male? Non ma certo. si sente? Noi le cozze piene le riempiamo crudi, fritte fanno male, non si sente il gusto del naso. Eh ma è un'altra ricetta, dobbiamo... Assunta, forse le hai mangiate fatte male le cozze fritte, perché le cozze fritte non fanno male. Bisogna vedere come le hai fatte. Assolutamente no. Secondo te io adesso facevo una ricetta di una cosa che fa male, boh, vabbè. Allora, forse non erano fresche le cozze che hai mangiato tu, non lo so. Mondo. ok pronte? le cozze fritte questa sì, sera potete trovare dal ristorante da graziella non dire queste presso il castello di conversano perché io non ho nessun ristorante sotto la ristorante. Il castello di conversano magari ce l'avessi vi inviterei tutti ma non ce l'ho ok allora come abbiamo detto trovate la ricetta nel link in descrizione e il video su youtube ci vediamo giovedì pomeriggio alle 4 e mezza per fare un dolce, aiutatemi suggerendomi che dolce possiamo fare, che dolce volete che si realizziamo, breve, veloce e fresco, magari senza l'accensione del forno, o prepariamo un sorbetto o un gelato, adesso vediamo, va bene? Ok, noi ci salutiamo perché anch'io sto sudando, siete camicia? Sì, e ci vediamo giovedì pomeriggio. Ciao a tutti, ciao Mattias ciao Noemi, grazie al regista, grazie a voi che mi avete seguito sempre, che siete tutti quanti così carini con me e mi riempite veramente di complimenti e di foto. Grazie a tutti, un bacio, ciao! Ciao! Ciao! Ciao Mattias! Ciao Mattias! Facca non ce la faccio più! Vabbè bene! Ciao! Ciao, alla prossima!